Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme una bevanda fresca e dissetante. Sto parlando degli smoothie. Sono semplicissimi, golosi e rappresentano la nuova frontiera delle bevande sane e fresche. Spopolano negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. In Italia purtroppo non sono ancora molto conosciuti. Si tratta di dei mix a base di frutta e verdura, amati tantissimo da chi fa fitness sono qualcosa di sensazionale. Hanno una consistenza spessa e cremosa, sono ricchi di fibre e di vitamine ma non c'è l'aggiunta di nessun tipo di dolcificante oppure di zucchero. L'inventore fu l'americano Steven Cunhaw, fondatore della più grande catena di smoothie bar in tutta l'America. Lui fu proprio a coniare questo termine e a creare gli smoothie. Da allora spopolò su tutte le riviste di fitness americane. La parola smoothie deriva dall'inglese smooth, che significa liscio e vellutato, proprio come la bevanda. Leggeri e veloci da preparare, gli smoothie sono un'ottima abitudine alimentare. A colazione, pranzo o quando si sente il bisogno di avere una buonissima bevanda fresca, ecco che in pochi minuti potremo crearli con molta semplicità. Iniziamo! Cominciamo la ricetta con il primo smoothie, mango e ananas. In un frullatore mettiamo 200 ml di succo al mango, 200 g di mango semi surgelato, 200 g di ananas semi surgelato, mezza banana a fette fresca, 100 g di yogurt magro e 3 g di zenzero. Frulliamo per 30-40 secondi. Tutta la frutta presente negli smoothie, a parte la banana, è sempre stata fresca, poi tagliata a cubetti e surgelata per un'ora e mezza. E voilà! Ecco il nostro primo smoothie. Procediamo con il secondo gusto, kiwi, avocado e spinaci. Aggiungiamo 200 ml di succo di kiwi giallo e mela verde, 100 g di yogurt magro, 30 g di spinaci, 4 kiwi, mezza banana e mezzo avocado fresco. Gli spinaci sono ricchi di vitamina A, acido folico, ferro e nitrato che pare aiuti ad aumentare la forza dei muscoli. L'avocado, oltre ad essere un'ottima fonte di potassio e calcio, aiuta a contrastare disenteria e diabete. Ecco qua il nostro smoothie! Per il terzo gusto abbiamo scelto i frutti rossi. Quindi mettiamo 200 ml di succo di frutti di bosco, 100 g di yogurt magro, 100 g di anguria, 100 g di lamponi, 100 g di ribes, 100 g di ciliegie e mezza banana. L'anguria è ricca di vitamine A, C e del gruppo B. I lamponi sono ricchi di magnesio, potassio e fosforo. I ribes hanno vitamine A, B, C e acido folico. Infine le ciliegie hanno vitamine A e C: calcio, ferro, fosforo, magnesio e flavonoidi. Voilà, eccolo Smoothie! Adesso creiamo il quarto gusto carota, albicocca e pesca. Mettiamo 200 ml di succo al melone e ananas, 100 g di yogurt magro, 100 g di carota grattugiata, 150 g di pesca, 150 g di albicocca e mezza banana. Le carote sono ricche di beta carotene, vitamina C e carotenoidi che aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. L'albicocca è ricca di vitamine A e C potassio e fosforo che ne fanno un valido supporto in caso di spossatezza. Guardate che bel colore arancione! Infine ci dedichiamo all'ultimo gusto, more e mirtilli. Nel frullatore mettiamo 200 ml di succo di more, 100 g di yogurt magro, 150 g di mirtilli, 150 g di more, 50 g di ciliegie e mezza banana. I mirtilli sono ricchi di vitamine A, C e del gruppo B che conferiscono alle bacche un'azione antiossidante. Le more sono ricche di vitamine, sali minerali e antocianina, sostanza con proprietà antiossidanti che svolge anche una significativa opera antitumorale. Ecco qua il nostro ultimo smoothie. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso gustiamo questi meravigliosi smoothie. Iniziamo con il primo, pesca, albicocca e carota. Mmm, Buonissimo! È fresco e avvolgente, subito si nota il gusto della pesca. Poi giunge la cremosità dell'albicocca e alla fine si sente un leggerissimo retrogusto di carota. Fantastico! Procediamo con il secondo ai frutti di bosco. Mmm, Buonissimo anche questo! Subito si notano i mirtilli e le more, seguiti dalle ciliegie ferrovia, che rilasciano un gusto davvero fantastico. Procediamo con il terzo gusto, mango, ananas e zenzero. Mmm, Questo direi che è il mio preferito. Questo è un'esplosione di gusto, subito si notano il mango e l'ananas e infine si sente la freschezza dello zenzero che completa tutto lo smoothie. Procediamo con il quarto gusto, kiwi, avocado e spinaci. Wow! Questo è proprio particolare! Inizialmente si sente il kiwi, ma continuando ad assaporarlo si nota la cremosità dell'avocado e infine il gusto degli spinaci. Molto leggero, ma si sente nel retrogusto. Procediamo con il quinto gusto. Ciliegie, anguria, lamponi e ribes. Buonissimo!